che sì, quando quest'ora e prima mattina grigia appicciarà spercianna all'occhio i tuoi quando le palume faranno amore in tonnevo deserto e tu Trapasserai in toggelo e questa vita scura, quando emane meglie e tete, non mangeranno più l'aria, inutilmente, supplicando amore, amore. abbiamo eh, scritto ehm, e interpretato tragicamente rosso appunto un testo sulla violenza delle donne e che debitiamo 7 anni fa addirittura e stiamo andando avanti poi ehm, per tutte le città più importanti d'Italia e continueremo appunto anche nel nuovo anno anzi, inshallah, sì, sì, in sì, in in ci vuole sempre, <ride> e a Tuscania faremo, nel teatro Rivellino di Tuscania, tragicamente Rosso. Poi non parlare di un testo che ancora dobbiamo provare e che si intitola eh, Claire, La, la Rouge e La con, e Cacao Sì, con Cacao e con <ride> anche eh, Castagna insomma. Bellissimo. Sì, sì. Beh, insomma, a parte questo incontro con eh, Michela Proprio io sì. vi par parlerei, insomma, anche quanto... è bello comunque questo fatto che voi vi siate incontrati In qualche modo, no? E arte, due arti così sì. affini Ma anche così diverse Che cosa...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 senza voce dovresti leggerti la tua poesia no sono timida tutta rossa eccetera vero, cioè, me, me lo ricordo non c'ero io quella volta ma mi ricordo quando e mi disse oddio oddio purtroppo <ride> la dovete leggere lei dall'odio eh, e... all'amore poi eh, sì, dopo ci siamo incontrati in seguito e abbiamo iniziato a collaborare lei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 quando Michela che cos'era sempre una cosa della Shoah sì. ed era tutta rossa perché ancora si, ti ricordi sì, si vergognava sì, sì, a leggere, sì, sì. sei bravissima. No, sono ancora rossa. Beh, perché adesso perché è caldo. No, perché deve grappa. No, non è vero. Senti, eh, parliamo di appunto, qui abbiamo tantissimi poeti, quanto sì. è difficile leggere una castagna dietro sì. le fessi sì. e quanto è difficile quanto è bello leggere sì. le poesie degli altri quanto è facile e quanto ah, è difficile sì. il rapporto con i poeti a parte il fanarella Ma eh... ce l'hai in casa <ride> diciamo che io che vengo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 la schiena della bruna Madonna, senza tempo, è la storia. La superba bandiera ancora intrisa di sangue, ai incei, assisa al trono dell'eterna città. Libera e sola, vestale e santa, dea e regina, eroina e mondana. Non ancora il suo sguardo di compiuta bellezza. Bellissima la poesia, è bravissimo. Sì, no? Grazie. Sì. Eh, eh, anche in questo caso, diciamo, beccato, beccato, beccato, la poesia, beccato, no? Tutto no? è stato beccato. bravissimo, Era beccato. Beccato. la poesia. Si leggeva, no? Aveva una bellissima musicalità. questo dipende dai sentimenti del poeta che esprime e incide nella carta l'emozione le, che vibra in quel momento, in ispiratrice alla sua ansia. Grazie. Grazie a te, grazie. Ma… Senti Giuseppe, invece ancora non ci hai detto questo incontro a, a livello artistico, insomma quanto ha dato a te di che la a me piace quando Ma, senti le foto e scrivi tanto a me la poesia sì. perché la è realmente la poesia no? con la P maiuscola Sì. doppia P maiuscola diciamo che emoziona dai emozionati Iniziamo. applauso dai Applausi. non ti va sei un grande molto emozionato mi emoziono perché vivere con Michela è imprimere appunto dei segni forti nella propria anima e nell'anima dei suoi lettori. Scusate, ma io non se ne occupo. è proprio vero. È un grande è... amore. amore. Beh, un grande è un grande amore. amore, amore che poi è veramente... che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 attrice ehm, Chiara coinvolto dei gruppi polietnici in danze, canti, recitazione sì, sì, sì. e dei pezzi recitati da lei eh, che veramente. Scritti da te, grazie. No, grazie. No, grazie. Oh! Uh. Eppure tu mi chiederai di muderti tra i petali gialli di quei cespugli sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un giro di fuggio tra i tuoi fantasmi. Eppure tu mi sceglierai caronte di quel naviglio a punta gialla traghetto di incoerenza fermo da ieri sul turbine torrente delle tue antiche trepidazioni eppure tu ti mostrai distesa sul tuo divano verde accanto al fuoco mostrato ieri per vivere la sfida alle domine nude sensuali sul canale 900 eppure tu mi spingerai a rompere la porta dalla cornice verde a guardare del tuo letto